Allora, amore, mi vuoi dare una mano? Tesoro, sto lavorando al computer, dai! Al computer tutto il giorno, tu? Eh, questo faccio! Eh, devo lavorare, lavoro al computer, sì, dai! Beh, la casa non si pulisce da sola, eh! E eh, vabbè! Non fai mai niente! Ha ragione! Diglielo, diglielo! Eh, infatti, glielo sto dicendo! Non sei d'accordo anche tu? Sì! In casa lui una mano non la dà mai, oh, mai! Sentito. Poi gli ripeti cento volte le stesse cose, ma nulla. Eh già. Ah, non guardate me, che neanche a me una mano in casa non me la dà mai. Anche con te. Eh, ma allora è un vizio. Si vede proprio che è un vizio. Sì, no, ma diglielo, diglielo. Diglielo anche tu, diglielo anche tu. Sì, perché tu sei quello che non sporca mai, vero? Ah, non parliare la mia mamma poi fai allora, la capita io tendi che quando fai la la la se la la la la la la Basta, non ci capisco più niente! Una la la una la la la la la la la la la la la la la